Ma Non mollate, camminate, camminate. Non mollare, non mollate. Non mollare. Non mollate. Non mollati? Eh. Ah, è, è ancora ingianata. Ma è meglio il nuovo percorso Pecchia, o peggio? Peggio. Pecchia, bello, peggio? È meglio o peggio? E da qui è tutto. Paolo, eh?